caro Saluto a tutti, proseguiamo con il nostro cammino con la lettura e il commento di alcuni brani significativi del Sefer Brescite. Se vi piace il nostro video, potete tranquillamente eh, mettere un like, ci farebbe grande piacere e condividerlo. E se non l'avete ancora fatto, potete iscrivervi e attivare la campanella. Così avrete quella che vibra, avrete sempre degli aggiornamenti che potete vedere o non vedere. Decidete voi, in ovviamente in libertà ci eravamo lasciati al capitolo 21. E direi al versetto 7-8 no? però prima di iniziare a leggere quelle due o tre cose che credo siano significative per riuscire a inquadrare dal punto di vista culturale dal punto di vista teologico questo, questo testo è molto, molto duro perché si parla, eh, farà riferimento eh, parleremo della, della, del licenziamento di Agar dal clan di Abramo su esplicito volere, esplicito mandato, esplicita volontà di Sara, suffragata dallo stesso identico comando da parte di Dio e Abramo obbedisce, una cosa dolorosa, ma questa tradizione, che così è definita tradizione eluista, quindi tradizione del nord, tradizione di Israele, tradizione che ha comunque consolidato tutto il periodo degli Avot, cioè dei padri, eh, proprio perché viveva circonvicini, eh, si è sviluppata questa tradizione eh, con i popoli non solo cananei ma ai confini, ebbene le stesse normative che qua vediamo così palesate, e cioè l'eredità del primogenito non della prima moglie, ebbene negli scritti ugaritici noi troviamo la stessa identica tipologia. Il problema era proprio la successione. Allora, poteva essere che il primogenito, figlio di una concubina o figlia di una donna legittimamente comunque accasata presso il patriarca, fosse, noi potremmo dire, di serie B rispetto alla prescelta, la prima, in questo caso Sara e poteva benissimo il figlio primogenito di questa donna essere l'amministratore, comunque già designato a essere il, il vero erede, e non più Eleazar el-Dameshek, di, di tutta la, la, la fede, l'erede del patrimonio, l'erede di tutto ciò che il patriarca era fuori. Sara non lo permette. Sara non lo permette perché lei, anche lei, dopo tanti anni della nascita del primogenito, Ismaele, che non ha nessuna colpa ovviamente, da questo punto di vista, e lei ha il figlio, quello della promessa, il figlio della, della moglie, della prima moglie, della moglie legittima, colei che comanda, colei che comanda, che ha la la primazia su ogni tipo di, di, di, di eventuale concubina certamente su Agar lei fa applicare una normativa che era conosciuta da tutti dolorosa viene licenziato il figlio con la madre viene licenziato il figlio con la madre molti Midrashim dicono che Abram eh, aveva dotato Agar di, di beni materiali importanti da poter garantire a lei e al figlio una vita decorosa e dignitosa anche senza il padre. La Bibbia non dice questo, la Bibbia dice altro, dice che Abramo con fretta, il termine giusto sarebbe la ispallata, cioè le ha, le ha messo fretta la mattina, la fece andare via subito, eh, probabilmente per non ripensarci, con un'otre d'acqua. E chi è stato nel deserto del Negev sa che il deserto del Negev è un deserto di pietra, è rarissima la vegetazione fuori stagione, in stagione diciamo tra fine febbraio, marzo, è molto bello, perché il deserto prende, prende dei colori, però sono piante che poi muoiono subito, fatto sta che questa situazione loro la vivono in un periodo che può portare sia Agar sia Ismaele alla morte Ismaele è chiamato in due modi è chiamato Nahar ma è chiamato anche Yeled Yeled sta più per fanciullo Nahar sta più per ragazzo viene chiamato Yeled anche se aveva alcune tradizioni dicono 13 anni alcuni conti dicono 17 anni viene chiamato Yeled perché comunque è, è sempre un bambino nei confronti agli occhi, agli occhi dei genitori però in realtà, in realtà lui è un har, cioè è un maggiorenne adulto nel pieno della vigoria fisica ed è proprio questo e su questo verte la nostra riflessione di oggi su il verbo ridere da cui noi il nome è anche Isacco nella forma mezzackech perché Saravide, Saravide, Ben Agar, il figlio di Agar, a Mizraim, la Misraith, la al no? femminile, e quindi non dice il figlio di Abramo, dice no, il figlio della Misraith, no? dell'egiziana, dell che aveva questo atteggiamento nei confronti di Isaac. Il verbo si ci, ci deve tradurre certamente con ridere, ma guardate che quel verbo lì, il verbo ridere, noi purtroppo lo troviamo anche, se vi ricordate, quando i generi, i generi di Lot, c'era poco da ridere perché poi sono morti ovviamente, ridevano quando Lot fece fretta per andare via, per scappare da Sdom. Ma l'interpretazione più vera, che peraltro corrisponde perfettamente all'interpretazione dei maestri dell'epoca, ebrei, la dà proprio Paolo di Tarso, nella Lettera ai Galati, quando parla di vera e propria persecuzione. Cioè Sara cosa aveva visto, cosa aveva anche intravisto, cosa aveva la sua sensibilità colto, appunto da far forza, e Dio l'ha appoggiata, che i due figli non potevano stare insieme. Avrebbero dovuto preso, prendere due strade diverse, l'erede del deposito un fidei doveva essere solo Izzac, il figlio della promessa che è poi è una figura molto bella, molto dolce, ma un po' diciamo in secondo piano rispetto ad Abramo e soprattutto Giacobbe. Soprattutto Mi spiego ancora meglio. Sara vede che non solo la proprietà e le promesse devono andare come Dio ha stabilito ad Isaac, ma tutto ciò che è capitato, l'Apostolo Paolo, a livello tipologico, quindi con una forte realtà ontologica dell'essere di queste cose, vede l'opposizione tra i due monti, tra il Monte della Grazia e il Monte, il Monte della Legge, perché dice che Agar, da cui gli agareni, no? una principessa, eh? attenzione, non era una schiava così presa per strada, era una principessa, Abramo non è che sposava la prima che capitasse, no? erano tutte comunque di alto lignaggio, da cui appunto gli agareni, era il Monte Santo chiamato così dai popoli ismaeliti. E Ismaele stesso, che qui viene definito come colui che perseguita il primogenito, tra virgolette, della promessa, perché il primogenito secondo la natura era lui, in realtà era un bravissimo ragazzo. E Sara che vede in questo atteggiamento qualcosa che poi, ahimè, sarebbe successo nel futuro. Fu comunque padre di lui stesso, di dodici figli di grande grande grande popolo di grande tribù gli ismailiti eh, che avevano mantenuto la fede di abramo eh? quella nel tetagramma ora eh, perché vi dico questo perché alla fine dei giochi guardiamolo all'indietro anziché in avanti sempre sempre quest'ottica no? miglioristica di andare avanti ogni tanto bisogna andare a vedere le fonti se voi andate a vedere di fatto ismaele era un uomo così pio, così dolce, che come il suo fratello, suo padre, il suo nonno e pochissimi altri, l'ultimo è Gesù, possono stare su una punta delle cinque dita della mano, non è morto come tutti gli uomini, spirò e poi morì, cioè consegnò lui volontariamente il suo spirito a Dio e poi morì e questo lo fanno solo i giusti, solo i giusti. Di Mosè per esempio, che è l'uomo, l'amico di Dio, dice che morì, Arone morì. Loro no, questi patriarchi no. Erano a un livello così alto di Hasidut e di santità che hanno prima consegnato lo Spirito, spirarono e poi morirono biologicamente. E questo è tipico loro. Quindi Ismaele non era una persona malvagia, tutt'altro. Lo si vede anche quando col fratello seppelliscono il padre. Loro erano in perfetti rapporti, ma Sara, in questo piccolo dettaglio di cui abbiamo parlato oggi e adesso concludiamo, vede ciò che sarebbe stato nel futuro, fino ai giorni d'oggi. La prossima volta vedremo il congedo, un congedo drammatico, un congedo doloroso però in alcune parti apre una speranza decisiva ecco, e illuminante sulla misericordia, come il Dio di Israele è misericordioso, non solo verso Sara, e verso Isaac, ma anche verso Agar e verso Ismaele. Grazie e come dico sempre un ringraziamento enorme e alla prossima, ciao!